Il 15 novembre 1960 va in onda la prima puntata di Non è mai troppo tardi, trasmissione curata dal maestro Alberto Manzi per insegnare l'italiano agli analfabeti e permettere loro di conseguire l'agognato diploma. Eh, in particolare è interessante che in tutto il percorso della trasmissione che è durata fino al, fino al 1968 eh, circa un milione e mezzo di persone sono riuscite a ottenere appunto questo diploma. Il metodo era abbastanza interessante, eh, cioè era una vera e propria lezione che veniva poi eh, trasmessa. Il maestro Manzi era in una classe con eh, alcuni, alcune persone, la maggior parte appunto analfabete, e teneva una trasmissione con eh, una lezione con tecniche moderne, quindi con uso di filmati, di audio, e in particolare eh, su delle cartelle... Eh, diciamo mobili scriveva e disegnava degli schizzi per rendere ancora più comprensibile quello che stava raccontando eh, questa trasmissione e in generale anche la RAI di quel tempo è stata fondamentale per eh, unire la, la nazione perché l'alfabetizzazione e eh, l'unire tutti attraverso la lingua italiana è stato importante appunto per l'unità stessa del paese eh, vorrei ricordare un piccolo particolare riguardante eh, Alberto Manzi, di lui ho letto un suo famoso romanzo che era uscito qualche anno prima, mi sembra nel, nel 1955, intitolato All the Way, l'ho letto in seconda media, e me lo ricordo ancora adesso, la storia di un ragazzo in Sudafrica abbandonato in una foresta, un ragazzo bianco che viene adottato da una tribù di boschimani. Un, un inno alla fraternità universale che in qualche modo è rappresentata questa fraternità, questa unità anche dalle lezioni della trasmissione non è mai troppo tardi.